Su Idea Radio torniamo, torniamo in diretta con il nostro territorio per parlare del prossimo approfondimento di giornata, parliamo della proroga della scadenza bando servizi al turismo. Con 26 domande di sostegno pervenute al GAL Terra dei Messapi negli ultimi due anni, le agevolazioni a sostegno della creazione dei nuovi servizi al turismo rurale posizionano eh, l'intervento 2.1 al primo posto. Ne parliamo questa mattina in diretta sui di radio con Cristiano Legittimo, responsabile animazione del GAL Terra dei Messapi. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno Becchi, buongiorno a tutti gli amici ascoltati. Nonostante il difficile periodo che è dovuto proprio all'emergenza che stiamo attraversando, le attività di animazione del GAL Terra dei Messapi non si sono mai fermate. Eh, sin dalle prime fasi dell'avvio dell'emergenza sanitaria l'ufficio animazione ha integrato delle forme di consulenza e di informazione a distanza. Che cosa è avvenuto? Eh, poi entriamo nel dettaglio di quelle che sono eh, le nuove agevolazioni, i nuovi sostegni che offrite. Certo, grazie Betty, come sempre ringraziamo la radio che ci dà sempre uno spazio e ci rende più vicini al territorio. Eh, come chi ci conosce già saprà che eh, noi ci siamo mai fermati anche durante la fase emergenziale di questa epidemia, anzi eh, abbiamo cercato di venire incontro, chi aveva bisogno di informazioni e devo dire che eh, le statistiche che hai detto denotano eh, una certa. Una certa eh, proprio vicinanza no? del, del, del tessuto imprenditoriale a questi bandi, perché soprattutto quando si è in crisi, quando si è eh, in fase di ricostruzione di un'immagine, di idee imprenditoriali, di rilanciare dei progetti, Chiaramente si cercano dei sostegni, in questo caso il del, del bando, del bando del GAL comunque altre risorse eh, a finanziamento agevolato della regione Puglia o nazionali, fanno sempre eh, aiuto a, a queste nuove idee. Come dicevi, siamo ancora dentro a questa emergenza sanitaria, ma quello che eh, ci si augura tutti quanti è che da febbraio, già da febbraio ormai la curva diciamo, dei contagi sta diminuendo fortunatamente, Speriamo ci sia un allontanamento di questa situazione che ha messo un po' in ginocchio, oltre al settore del turismo, tanti altri settori, ma oggi ci concentriamo sul settore al turismo. E, e questo eh, chiaramente ci porrà di fronte a, a tante sfide, come l'è stato già eh, l'anno scorso per l'avvicinamento no, della, della, della stagione estiva, che speriamo quest'anno sia. Uh, come dire l'inizio di, della fine a tutti gli effetti e, e questo ci pone appunto davanti a queste sfide come per esempio uh, un rilancio delle destinazioni con nuove formule che garantiscano come tutti sappiamo la flessibilità degli utenti, nuovi trend di fluidità post-covid o tante altre sfide come possono essere uh, nuove modalità di viaggio e, e allora la prima di queste sfide che coinvolge tutti gli operatori del settore è proprio la rivisitazione del prodotto, eh, però in questo, questo questa sfida viene in parte lasciata alla creatività delle imprese ed è proprio qui che il bando cerca di agire sostenendo eh, quelle necessità dettate dai nuovi modelli di turismo per sostenere gli imprenditori del settore turistico ad aggiornare o migliorare il loro servizio o a crearne di nuovi anche per esempio Certamente, per conoscere meglio le modalità d'accesso alle agevolazioni, come è possibile farlo? Come sempre, diciamo, il nostro ufficio tramite i nostri canali che sono i classici, il contatto email, il numero di Whatsapp che lo dico adesso, ma lo ripeto anche alla fine: il numero di Whatsapp a cui potete inviare messaggi informativi, cioè richiedere informazioni sul bando, è il 392. 5474720 e poi visitare il nostro sito www.terrademissapi.it dove troverete tutti i nostri contatti. Brevemente vi dico, il bando, i finanziamenti coprono il 50% delle spese e degli investimenti che le imprese mh, devono sostenere per avviare o implementare nuovi servizi turistici fino a un massimo di 40.000 Euro, ossia 80.000 di ehm, in, eh, investimento totale. Verlo eh, in una trasmissione, in uno, in uno specchietto così ehm, breve come diciamo, quello può essere la, la vostra, la, diciamo, questo spazio dedicato in radio potrebbe essere formante. Quindi invito tutti a contattarci eh, allo 0831 734929. Siamo sempre disponibili per offrire anche un pri una prima forma di supporto informativo e poi potremo prendere eh, appuntamento o di persona, mantenendo chiaramente le distanze che impone il periodo, oppure anche tramite, come dicevamo prima, eh, gli strumenti più utilizzati in questa fase di distanziamento sociale come le videochiamate, Skype, Zoom, eccetera. Noi siamo disponibili a offrire un supporto a tutti quegli imprenditori turistici e non solo, anche chi ha delle nuove idee che pensa eh, possano eh, dare un appeal, un'attrattività turistica al nostro territorio, un servizio che oggi non esiste, un servizio al turista che possa mettere in risalto una parte o un itinerario o una sezione di, di offerta turistica, ecco, noi vorremmo capire come fare per sostenere queste idee mh, di privati, non necessariamente già costituiti in impresa, perché potrebbe anche essere Uh, un amico, un parente che ha un'idea nel cassetto, magari uh, spinta e sostenuta in questo periodo di estrema riflessione no? in cui ci ha portato il Covid, potrebbe diventare frutto di impresa nei prossimi mesi. Questa diciamo, è, è un'idea che, che ci viene, però siamo sempre qui disponibili. Eh, se ci sono degli investitori nel settore del turismo che hanno bisogno di. Uh, dei piccoli finanziamenti per migliorare la loro offerta o accrescere in quantità o in qualità il numero dei loro servizi, invito comunque a dare un'occhiata alla nostra pagina Facebook, perché è importante, noi stiamo cercando di alimentare un'informazione e la comunicazione in questa direzione, quindi nei prossimi giorni troverete degli spunti pratici su cosa il Bando può finanziare concretamente. Già da venerdì ci sono state una serie di contenuti che potete già iniziare a, a vedere sulla nostra pagina Facebook, Gal Terra dei Messapi, e nei prossimi giorni ne metteremo tanti altri. Perfetto, noi intanto ringraziamo Cristiano Legittimo, sì. naturalmente chi volesse saperne di più, Gal Terra dei Messapi, ovviamente con i vari contatti che ha appena dato Cristiano. Eh, grazie per essere stato con noi e ricordiamo che la scadenza del bando servizi al turismo è è fissata per il 24 febbraio è corretto? Esattamente il 24 febbraio il rilascio della domanda di sostegno uh, sul portale Sian, per tutto il resto uh, ci trovate su facebook sul sito terrademessari.it e se volete più velocemente anche un messaggino whatsapp al 392 5474720 e saremo lieti di uh, dare le risposte alle vostre richieste di informazioni Perfetto, grazie buona giornata e buon lavoro Grazie un saluto a tutti gli amici di Via Radio. Il territorio in diretta.